Buonasera, sono Laura Antichi Andremo ora a creare in OpenSIM dei pannelli multimediali Innanzitutto creiamo i pannelli Clicco con il destro del mouse Sul suolo, crea Creo un cubo Allargo il cubo delle dimensioni che credo opportune Vediamo quanto è venuto un po' tanto Troppo alto Ok Lo allargo anche un po' Perfetto ora, dopo magari lo allargo, lo allungo ancora un po' sì lo allarghiamo, allunghiamo anzi un po' poi lo eh, schiaccio in maniera tale che mi eh, vada proprio a eh, rappresentare un pannello poi lo ruoto, visto com'è eh, situato, un pochino lo ingrandisco un altro po' Ok. e ora vado a eh, crearmi altri pannelli su cui faremo poi le nostre prove. Quindi eh, ho selezionato il pannello con lo shift creo un altro pannello che vado a posizionare un altro posto quindi, un po' davanti ecco davanti e dietro mi sposto anzi lo butto tutto indietro che è meglio quindi lo eh, vado ad allineare con l'altro lo sposto così sono due pannelli abbastanza vicini poi eh, eh, sempre con lo shift duplico ah mi è andato fuori anche questo pannello Ok lo riduplico mi sposto leggermente con lo shift Ok e quindi ho realizzato i miei uh, tre pannelli su cui andrò a uh, inserire poi dei multimedia tiro in avanti questo un po' in avanti perché la struttura è questa e uh, ora vado a lavorare sui pannelli sul primo pannello metterò un video YouTube quindi vado in modifica mi alzo la finestra del modifica scrivo il nome, quindi video YouTube posso dare una descrizione do anche i permessi di copiare di modificare copiare al gruppo e a poi a vado in texture e in texture do luminosità massima per vedere poi più chiaramente il contenuto del pannello in materiali clicco su media Scegli, mi dice che ho selezionato più facce, quindi annullo e vado a selezionare la faccia giustamente in fronte, quindi vado in scegli e a qui metterò uh, l'URL del, uh, del mio uh, del video YouTube in colla. Spunto anche zoom automatico, lascio spuntato riproduzione multimediale automatica, a poi a la nota, i residenti possono annullare questa impostazione messa in scala automatica dell'elemento multimediale sulla faccia dell'oggetto. Poi impersonalizza nelle impostazioni dei media. Lascio tutti i controlli standard Importante andare in sicurezza e ehm, spuntare permetti l'accesso solo ai modelli di URL specificati, quindi eh, faccio, applica, ok, in questo modo. Come vedete, ho eh, già eh, applicato il mio, eh, ho il mio video YouTube applicato. Quindi posso... Quindi chiudo la finestra, ho dato, come vedete, tutti i parametri esatti, ho dato i permessi, e eh, posso poi andare a ingrandire il mio... Eh, Video posso anche ingrandirlo da qui e uh, scontare il, uh, il mio video in diretta. Questo per quanto riguarda il video YouTube. Ora andremo a uh, poi. Uh, Creare gli altri pannelli. Naturalmente dopo girerò un attimo questa, questo pannello che è un po' ruotato. Vado in modifica, eh, e eh, in modifica con eh, il control, poi andrò a ruotare il pannello. Vedete che è leggermente, quindi modifica. Ok, control vado a raddrizzare il pannello perché abbia dimensioni all'arte quindi questo è fatto allestiamo ora il secondo pannello con un sito quindi vado in modifica sul secondo pannello seleziona faccia questa Clicco sulla faccia quindi anteriore. Vado in uh, texture, materiali. Prima uh, clicco su luminosità massima. Poi vado in materiali, media. Scegli, metto il nome della media. In questo caso è un sito. Ctrl V. Uh, Clicco su spunto, anche zoom automatico, come ho fatto prima, con tutti, eh, lasciando eh, quelli già spuntati, riproduzione multimediale automatica, eh, poi la messa in scala automatica dell'elemento multimediale, faccia dell'oggetto, poi vado in personalizza e lascio tutti i controlli spuntati, e in sicurezza, Spunto, bisogna ricordarsi spuntare Permetti l'accesso sui modelli di URL eh, specificati Quindi mh, vado in Applica Ok E quindi anche eh, questo Pannello è stato creato posso naturalmente ingrandirlo dando qui eh, sul più, po avrei potuto farlo anche un po' più grande, come vedete perfettamente navigabile, quindi mi porta nelle varie parti del, del, mh, praticamente del sito. Poi vado naturalmente, o clicco qui che è la home oppure in alto su home e mi riporta la home. Anche questo è un po' eh, da raddrizzare, quindi vado in sempre modifica, con il control, cliccando sul pannello, lo aggiusto in maniera tale che sia perfettamente allineato. Questo quindi per quanto riguarda un sito sul terzo pannello, stessa procedura andrò a inserire qui un woklet sugli script che riguarda il nostro corso quindi vado in modifica seleziono la faccia, seleziono la faccia anteriore questa vado a dare luminosità massima, vado in materiali, scelgo media, eh, scegli il media e eh, metto l'indirizzo che ho eh, condiviso per il mio walklet. Poi vado in, eh, mh, a eh, spuntare zoom automatico, lascio riproduzione multimediale degli altri che avevo lasciato, personalizza... Pure lascio tutti, tutte le spunte in sicurezza. Vado a spuntare, permetti l'accesso solo ai modelli uh, URL eh, specificati e uh, eh, vado in applica. Ok, ok, e anche questo è fatto quindi adesso dovrebbe ecco, compare molto interessante che nella eh, sch eh, schermata quindi iniziale c'è aggiungi il tuo nome perché il woklet che avevo eh, condiviso era unlisted cioè non era nella, nella lista pubblica e eh, eh, quindi sì, l'ho aperto i collaboratori per coloro che hanno il link della, eh, del sito quindi qui la persona al posto di Anonymous vado a ingrandirlo un po' di Anonymous eh, metterà il suo nome quindi basta mettere questo aggiungi ed ecco eh, che eh, qui compare il e eh, dice Inizia, clicca qui per modificare, eh, le persone che sono state invitate da, con questo link e possono modificare Ok, fatto. No, facciamo ok, fatto. Comunque, le eh, persone che hanno questo link possono anche andare a modificare eh, il che ho eh, condiviso mh, con. Eh, eh, con un link da dare soltanto alle persone che voglio che collaborino con il mio worklet. Questo è tutto, quindi noi che cosa abbiamo visto? Che è possibile creare con molta semplicità dei uh, pannelli uh, multimediali, e che, uh, delle lavagne multimediali e che um, queste saranno molto utili nell'ambito proprio della didattica. Andiamo ora a verificare se abbiamo nominato le lavagne che abbiamo messo e se abbiamo dato i permessi. Sulla prima lavagna clicco con il destro, vado in modifica e quindi in generale la lavagna è stata nominata video YouTube. I permessi sono stati attribuiti al gruppo. Chiunque copia, eh, il proprietario successivo, ho lasciato il, che può modificare, copiare e trasferisci. Questo è a posto. Vediamo ora l'altra la, lavagna con il sito. Vado in modifica e in eh, questa lavagna scriverò il nome, quindi multimedia sito. Vado poi ad attribuire mh, al gruppo, eh, la, eh, chiunque copia, può copiarla. Proprietario successivo, do tutti i permessi, modificare, copiare. E anche questa è fatta. Ora vado all'ultima lavagna, quella che mh, aveva Woklet. Uh, Qui avevo inserito il worklet, sempre vado con il destro, modifica e qui scri scriverò lavagna multimediale collaborativa perché eh, Coloro che si sì, poi collegano alla lavagna possono eh, apportare delle modifiche. Ok, vado a eh, condividere con il gruppo, poi chiunque copia e al eh, proprietario successivo modificare, copiare, trasferisci. Quindi ho dato attribuito tutti i eh, permessi, così ho eh, preparato le mie lavagne che possono essere utili nella eh, didattica.